Eh, buongiorno ancora. E in questa serie di due tre lezioni ci occuperemo eh, di, eh, degli algoritmi eh, con i quali potremo elaborare i grafi. Quindi finora abbiamo visto essenzialmente come si può creare la struttura dati grafo, come la si rappresenta, eh, adesso cominciamo a chiederci diciamo, che tipo di operazioni eh, di algoritmi di ricerca, eh, navigazione, ottimizzazione, eccetera, possiamo fare all'interno di un grafo. Ecco così come eh, immaginiamo una collection che prima abbiamo, in qu nella quale prima abbiamo imparato no? a definirla e a inserire degli elementi e poi subito dopo abbiamo imparato come si eh, ricercano gli elementi come si scandiscono gli elementi all'interno de della lista facciamo la stessa cosa anche qua sui grafi eh, attraverso un'operazione che è un pochino più complicata perché ovviamente il grafo non è una struttura dati lineare ma è multidimensionale eh, e quindi l'equivalente di attraversare una una lista, qua si chiama una visitare il grafo quindi parliamo degli algoritmi di visita dei grafi ehm, quindi prima eh, ovviamente cerchiamo di capire eh, quali sono e come funzionano i metodi di visita di un grafo eh, e poi ovviamente eh, passeremo alla libreria jgraft e vedere come vengono implementati quindi noi come possiamo eh, fruirne ehm, allora partiamo dalla parte diciamo così teorica eh, cos'è la visita di un grafo? beh quando io parlo di visita di un grafo intendo, come c'è scritto qua nella definizione l'esplorazione sistematica del grafo, cioè esplorazione vuol dire vado a cercare i vertici, sistematica vuol dire che mi do un certo metodo no? per riuscire a andare a trovare questi vertici, e in funzione del metodo che applico eh, probabilmente riuscirò a scoprire eh, i vertici in un modo diverso, in modalità diverse. Eh, una visita ha sempre un punto di partenza, un vertice che qui chiamiamo sorgente, eh, e ha l'obiettivo di raggiungere tutti i vertici che siano raggiungibili. Mm? Eh, noi abbiamo già eh, definito che ci sono alcuni grafi che sono connessi e quindi a partire da un qualunque vertice si possono raggiungere tutti gli altri, dei grafi che invece non sono connessi, eh, quindi sono eh, composti da componenti connesse, distinte e separate, e ovviamente partendo da un determinato vertice, se il grafo è connesso eh, riuscirò prima o poi a trovare tutti i vertici. Eh, se invece il vertice non è connesso, allora eh, non, ehm, non raggiungerò tutti i vertici, ma solamente quelli della componente connessa di cui il vertice di partenza fa parte, mm? ehm, qui non stiamo creando un cammino che va a percorrere tutti i vertici, semplicemente li stiamo trovando, mi danno un vertice di partenza e mi dicono, ok, dove puoi arrivare partendo da qua? E da qua io mi devo espandere, adesso in epoca, diciamo così, di cui si parla molto di infezioni questo modello di espansione eh, è particolarmente adatto perché ci fa capire che da un punto di partenza si può arrivare a un certo insieme di vicini e poi da ciascuno di questi si può arrivare ad altri, fino a quando non si raggiungono tutti i, i, i vertici raggiungibili. Eh, e ovviamente eh, ci si ferma solamente quando non c'è un arco, quindi quando eh, un determinato nodo è isolato rispetto a un'altra parte del grafo. No? Quindi anche i concetti di isolamento li ritroviamo qua, eh, in questo modello matematico. Um, ma tornando alle cose semplici, eh, ci sono ovviamente diversi metodi no, per implementare queste strategie di visita le due più semplici e che devo dire sono ai due estremi opposti, ai due eh, lati opposti di tutte le altre strategie che di fatto sono, possono essere intermedie, eh, sono la strategia di visita in ampiezza e la strategia di visita in profondità cosiddette breadth first in ampiezza e depth first in profondità Ehm, sono le due più utilizzate, sono le due più semplici sia da capire che da implementare eh, partiamo dalla prima procedura di visita in ampiezza allora l'obiettivo di questo dice, ricordiamocelo è dato un vertice di partenza eh, vertice source che è indicato qua eh, quindi trovare eh, tutti i vertici raggiungibili da questo raggiungibili con un passo, due passi, tre passi con un cammino lungo, breve, non mi interessa l'importante è che esista almeno un cammino che parte dalla sorgente e che arriva al vertice definito. Ecco, l'altra precisazione che faccio prima di entrare nel dettaglio dell'algoritmo eh, è che eh, questi algoritmi di fatto lavorano in modo analogo, equivalente, sia che il grafo sia orientato, sia che il grafo sia non orientato. Eh, ovviamente se il grafo è un grafo orientato, eh, la, la, la visita, la scoperta di nuovi vertici può avvenire solamente attraversano un arco nell'ordine opportuno, non un arco al contrario. Eh? Vabbè, ma con questa presentazione quindi non ci occupiamo di questa distinzione e facciamo, la, diciamo, facciamo finta che il grafo sia per il momento non orientato solo perché è più semplice da disegnare, ma no, la sostanza non cambia. Allora, come funziona il meccanismo di visita in ampiezza? Beh, tutto sommato ragiona per, per livelli successivi. Eh, quindi diciamo che il grafo lo eh, concepiamo come una serie di livelli concentrici anche, passatemi il termine anche se qua non c'è un vero centro eh, diciamo quelli concentrici intorno al vertice sorgente quindi definiamo una serie di insiemi di vertici eh, che sono raggruppati in livelli eh, il livello eh, indica appunto a che livello è giunta eh, la visita noi abbiamo il, per definizione, diciamo che il vertice sorgente costituisce l'insieme S0 dei vertici di livello 0. Poi iteriamo una semplice operazione. Eh, iteriamo eh, costruendo dopo S0 una serie di altri insiemi S1, S2, S3, S4, corrispondenti ai livelli L uguale 1, L uguale 2, L uguale 3, L uguale 4 e così via, fino a quando non, non esauriamo, diciamo così, la possibilità di andare avanti, quindi questo insieme di vertici diventa vuoto. E come calcoliamo l'insieme di vertici L più 1 a partire dall'insieme di vertici SL? Eh, beh, semplicemente consideriamo tutti i vertici del grafo che soddisfino contemporaneamente queste due condizioni, che siano, non siano ancora stati visitati, che vuol dire che non siano ancora compresi in nessuno degli SL precedenti e che siano questi vertici nuovi che stiamo costruendo devono essere adiacenti ad almeno un vertice del livello precedente diciamolo con parole più semplici i vertici di livello 1 sono tutti i vertici adiacenti alla sorgente quindi tutti i vertici direttamente connessi alla sorgente i vertici di livello 2 sono tutti i vertici che sono adiacenti a un vertice di livello 1 e che non siano se stessi di livello 1 o 0. I vertici di livello 2 sono i vertici che sono adiacenti a un vertice di livello 1 e che non siano se stessi i vertici di livello eh, 1 o 0 e così via. Um, e quindi eh, ogni, ad, ogni, uh, ad ogni passaggio di questo, di questo algoritmo iterativo, questo è un semplice loop, io vado ad espandere l'insieme dei vertici raggiunti al mio grafo partendo da tutti i miei vertici di frontiera e andando ad attraversare degli archi che non ho ancora attraversato prima per trovare sperabilmente nuovi vertici. Vediamolo graficamente. Eh, L'algoritmo parte, dicevamo, definendo una certa sorgente, che in questo caso magari è il vertice S, che qui ho evidenziato, eh, e costituisce la sorgente da sola a livello 0, quindi l'insieme S0 è composto semplicemente da S. Adesso calcoliamo l'insieme S1, quindi passiamo al livello 1, l'insieme S1 sarà l'insieme dei vertici, cosa dice la definizione, adiacenti all'insieme di livello 0, quindi l'insieme di livello 0 è composto solo da S, quindi S1 sarà composto di vertici adiacenti a S, RV, e che non siano già compresi nei livelli precedenti, vabbè questi non lo sono. E quindi il livello 1 è questo, è fatto dai vertici RV. R W sono vertici, questo è un insieme, non stiamo parlando di cammini, di percorsi o altre cose, quindi R W tra di loro non sono collegati, non me ne frega niente, non sto dicendo che crea un cammino che, che, part, che porta da S a W e R, semplicemente sto dicendo R è raggiungibile da S? Sì, è raggiungibile con un passaggio, passando da livello 0 a livello 1. W è raggiungibile da S? Sì, ma R e W sono indipendenti. Questo è livello 1. Passo al livello 2, il livello 2 la definizione cosa mi dice? Trovami tutti i vertici che sono adiacenti a un vertice di livello 1, quindi adiacenti a R oppure adiacenti a W, e che non siano ancora stati considerati. Quindi sugli adiacenti a R S non lo considero perché c'era già, l'ho già considerato nei livelli precedenti, V vi vi invece lo considero, e tra gli adiacenti a W considererò sia T che X, che sono entrambi adecenti W e non ancora stati inclusi in nessun livello e non considererò S di nuovo per la stessa ragione perché è già stato preso prima. Quindi il livello 2 eh, sarà composto dai vertici V, X e T. Vedete che sono presi un po' di qua, un po' a destra, un po' a sinistra del grafo, non hanno necessariamente nessuna relazione tra di loro. L'unica cosa che hanno in comune questi tre vertici è che per raggiungere X da partendo da S devo fare due passaggi. Come stiamo definendo i livelli, è chiaro che il, numero, il livello è, mi rappresenta il numero minimo di passaggi che mi serve per raggiungere un determinato vertice. Livello 1 raggiungo tutti quelli che sono adiacenti a esse. Livello 2 raggiungo tutti quelli che sono adiacenti al livello 1 e che non siano sì, esistessi nel livello 1. Quindi vuol dire che non li potevo raggiungere con un passo solo, li raggiungerò con due. E così via. E livello 3? Il livello 3 è composto dai vertici adiacenti a v oppure x oppure t e che non siano già stati considerati. Quindi adiacenti a v non ancora considerati non ce ne sono, perché c'è r ma è già stato considerato. Adiacenti a x non ancora considerati, allora ci sarebbe t che è già stato considerato, ci sarebbe w che è già stato considerato, c'è invece y, y sì, lo aggiungo, y farà parte del livello 3. Poi adiacenti a T non ancora considerati, W l'ho già considerato, X l'ho già considerato, U è nuovo e quindi lo considero. Di conseguenza il livello 3 sarà composto di vertici U e Y che sono gli adiacenti di V, T o X non ancora considerati nei livelli precedenti. A questo punto se cercassi di iterare ancora una volta eh, troverei eh, un, eh, un insieme vuoto, perché se mi chiedo quali sono gli adiacenti di U, che sono T e Y, non ancora considerati, nessuno, e così gli adiacenti di y non ancora considerati non ce ne sono più. Quindi l'algoritmo la, eh, di visita si ferma qua, all'interazione successiva, non trova più nessun vertice, e quindi riusciamo a dire che l'insieme di vertici raggiungibili a partire da s, quindi abbiamo visitato il grafo partendo da s e abbiamo trovato 8 vertici in totale, 2 a livello 1, 3 a livello 2, 2 a livello 3 e ovviamente la sorgente a livello zero. Quindi eh, questo mi dà l'insieme dei vertici raggiungibili, mi dice quali sono i vertici che possono essere raggiunti da questo. Nel, grafo, nel caso di un grafo completo, eh, tu, nel caso di un grafo connesso, ovviamente eh, troverò tutti i vertici. Eh, ma non solo li ho trovati, ma ho un'informazione in più. Eh, non solo ti dico che il vertice Y fa parte della visita quindi è raggiungibile da S E è già un'informazione Y è raggiungibile da S? sì ma io ti so anche dire come l'ho raggiunto come l'ho raggiunto? beh l'ho raggiunto eh, Y l'ho raggiunto partendo da X e X come l'ho raggiunto? beh X l'ho raggiunto partendo da W e W è direttamente connesso a S quindi in questo modo eh, visto che io via via costruendo il grafo aggiungo vertici ti so dire non solamente quali vertici ho aggiunto ma perché e questo perché ho aggiunto il vertice, in quale condizione, eh, mi definisce quello che chiamiamo l'albero di visita. Mm? Un albero di visita, ricordiamoci, un albero è un grafo connesso, non è, è aciclico. Eh, un albero di visita lo intendiamo come un albero la cui radice sia il vertice sorgente, i eh, vertici di questo albero sono i vertici raggiungibili, quindi quelli che sono compresi all'interno del risultato della visita, e gli archi sono gli archi che abbiamo usato per scoprire nuovi vertici quindi se noi evidenziamo nel disegno di prima i vertici e gli archi che sono stati usati per scoprire nuovi vertici troviamo questo che è rappresentato in rosso quindi gli archi che sono rimasti in nero non fanno parte dell'albero di visita questo albero di visita quindi riassume eh, per ogni nodo ad esempio, per il nodo X, eh, faccio parte dell'albero C, sì, come sono stato scoperto? Sono stato scoperto da W. Eh, se, ovviamente l'albero non è eh, su un grafo non orientato, hanno sottotitoli dati non orientata, ma se noi immaginiamo che la, la radice dell'albero sia in S, così come abbiamo scritto qua, abbiamo imposto una radice ben precisa, che sia il vertice di partenza, allora è chiaro che questo arco va da sinistra verso destra, nell'albero, hm? eh, nell'orientamento che è stato indotto dalla scelta della radice. E quindi è chiaro che da x viene scoperto da w e attraverso x si scopre y. Queste sono relazioni, diciamo così, non, eh, non, eh, non ribaltabili in certo senso, no? orientate. Eh, allora, questo albero tra l'altro ci serve una cosa interessante. Visto che abbiamo detto che se y è nel livello 3 non poteva essere nel livello 2, che detto così sembra una banalità, ma vuol dire che per raggiungere y mi servono tre passaggi e non me ne bastano due. Allora di conseguenza questo albero di visita mi codifica tutti i cammini più brevi eh, tra, eh, in termini di numero di archi tra, due, tra un vertice di partenza e un qualunque vertice di arrivo. Quindi eh, la procedura di visita in ampiezza trova tutti i vertici raggiungibili ma contemporaneamente trova anche l'albero che mi codifica quali sono i percorsi migliori, migliori nel senso del numero minimo di archi, per poter raggiungere appunto questi, eh, questi eh, punti di arrivo, questi archi di arrivo. Hm? Um, ovviamente questo funziona solo contando gli archi, no? Se il grafo fosse pesato non è detto che il cammino più veloce, il cammino di peso minimo sia quello che è il numero minimo di archi, eh, che sia chiaro. Questa è una nozione di distanza eh, misurata solamente sul numero di archi. Però nel caso in cui ci serva, eh, con, con, con, conoscere il numero di archi, semplicemente partendo da un vertice di partenza e arrivando al, a tutti i vertici, ehm, ho, ho codificato no, quelli che sono tutti i cammini minimi. cammini minimi, ad esempio, per arrivare a y, il cammino minimo è quello che passa da x e a sua volta passava da w e a sua volta passava da s. Per arrivare a U, a U invece il cammino minimo è U arrivo da T, arrivo da W, arrivo da S. E quindi ad esempio il cammino S, W, X, non è un cammino minimo, non è composto dal numero minimo di passaggi. L'albero di visita può non essere unico perché può darsi che ci siano più cammini diversi, eh, equivalenti, più alberi, eh, di fatto anche più alberi di visita diversi equivalenti quindi equivalente vuol dire che alla fine eh, arriva un vertice passando da una strada diversa ma con lo stesso numero di archi eh? questa è la visita in ampiezza nel caso di una visita in profondità eh, la logica di visita è invece completamente diversa nella visita in ampiezza io non mi allontano mai dalla radice, dalla sorgente più di quanto necessario eh, finché non ho scoperto tutti i vertici vicini no? quindi parto dalla radice, tutti quelli intorno alla radice e allora li considero tutti poi dopo considero quelli a fianco eccetera eccetera e so, il livello 4 lo considererò solo dopo aver considerato bene tutti i vertici di livello 3 e prima ancora quelli di livello 2 e così via quindi cerco di non allontanarmi troppo dalla sorgente e ogni volta cerco di scoprire i vertici che sono più vicini l'algoritmo di visita in profondità fa esattamente il contrario cioè una volta che sono su un vertice vado avanti Parto dalla radice, trovo un primo adiacente. Prima di andare a considerare gli altri adiacenti della radice, quando sono su questo primo adiacente, trovo un suo primo adiacente. E quando sono su quest'altro, trovo un suo primo adiacente e così via. Quindi vado avanti. Vado avanti semplicemente da un vertice a quello adiacente, a quello adiacente, e così via, direttamente. Quando mi trovo in un vertice da cui non posso ovviamente non fare questo lavoro ovviamente dovrò andare solamente su vertici che non ho ancora scoperto non mi serve a niente tornare indietro su un vertice che ho già visto ecco, quando però a un certo punto mi trovo in un vicolo cieco cioè in un vertice da cui non riesco più a uscire perché non ha più archi uscenti o gli archi che ha vanno verso vertici che ho già visto allora tornerò indietro ai livelli precedenti e chiedermi allora eh, ci sono ancora delle strade che, eh, alternative che non avevo provato, ma queste eh, strade alternative, quindi a partire ad esempio dal secondo adiacente della sorgente, lo considererò solo dopo che ho già considerato tutti i percorsi che, nascono, che possono nascere dal primo adiacente alla sorgente. Eh, quindi in questo caso eh, l'implementazione classica di un algoritmo di visita in profondità è un'implementazione ricorsiva diretta. Parto dalla radice, visito il primo figlio, il primo adiacente della radice, da questo ricorsivamente parto da lui, visito il suo primo adiacente, ricorsivamente parto da lui, visito il primo adiacente e così via, e solamente quando farò backtracking considererò il secondo e il terzo adiacente di un determinato vertice. E questo, quindi dal punto di vista dell'algoritmo ricorsivo, semplicemente se io chiedo di svolgere una visita in profondità, depth first search, a partire da una sorgente, eh, semplicemente dovrò prendere, eh, dato un vertice sorgente, con, prima mi calcolo tutti quelli che sono W, gli adiacenti a V, e per, per quei W che non sono ancora stati visitati, visitali, cioè quindi stampalo, aggiungilo alla collection, visualizzalo, e poi ricorsivamente visita W. E quindi, come sempre, noi conosciamo la, la ricorsione, Prima di passare al secondo adiacente eh, farò tutta la visita a partire da W e va in avanti. Mm? Ehm, vediamo andiamo con il nostro esempio. Quindi, questo è lo stesso identico grafo di prima. Applichiamo un algoritmo di visita in profondità. Quindi il primo passo dell'algoritmo mi dice: eh, Sono su S. Quali sono gli adiacenti ad S, R e W. Ok, andiamo sul primo. Quindi ricorsivamente chiamiamo la visita eh, in, in profondità a partire da R. Quindi vuol dire che R l'ho visitato e quindi R l'ho raggiunto a partire da S. E a questo punto, ripeto, sono su R e mi chiedo eh, quali sono gli adiacenti ad R? V. E allora troverò V. Eh, a questo punto sono su V e mi chiedo quali sono gli adiacenti a V che non abbia ancora considerato nessuno allora torno indietro backtrack torno su R e mi chiedo quali sono gli altri adiacenti di R che non abbia ancora considerato non ce ne sono più backtrack di nuovo torno sulla radice torno su S e mi chiedo quali sono gli adiacenti ad S che io non ho ancora considerato vabbè ah c'è W ok allora facciamo una chiamata ricorsiva e andiamo su W e qui ripetiamo di nuovo sono su W quali sono i miei adiacenti T e X Va bene, passiamo sul, al primo, scegliamo il primo T e passiamo sul vertice T e ci chiediamo quali sono gli adiacenti a T? Vedete che quello, mi sto chiedendo chi sono gli adiacenti a T prima di aver considerato X, prima di averlo ancora guardato. Semplicemente T l'ho scelto perché era il primo adiacente a W che ho trovato e ci vado sopra. Quindi gli adiacenti a T saranno U e X. Prendiamo il primo, qui quando intendo primo ad esempio scelgo l'ordine alfabetico, no? ma diciamo che è il primo che mi salta fuori nella struttura dati in questo caso è U allora vado su e mi chiederò quali sono gli adiacenti a U? beh c'è T che ho già considerato e Y e allora vado su Y eh? e abbiamo un po' di pena per questo povero X che eravamo già lì vicino ma in realtà ci stiamo allontanando eh, vuol dire che ci stiamo accorgendo che X lo raggiungeremo, ma lo raggiungeremo con un percorso un pochino contorto, un pochino lungo, un pochino profondo, e questa è la visita in profondità, purtroppo ha questo effetto. Eh, quindi dicevo, eh, da U ho scoperto Y, quando farò la chiamata ricorsiva su Y, mi chiederò quali sono gli adiacenti di Y non ancora visitati, finalmente c'è X, visito X. E a questo punto ho finito, perché... Qui ho visitato, ho visitato V, T, U, Y, X e a un certo punto comincio a fare backtracking perché X non ha più, ha ancora ha degli adiacenti che sono T e V, ma sono già entrambi stati considerati. Quindi torno indietro su Y. Mi chiedo se ha altri adiacenti non ancora considerati. Non li ha. Torno su stessa domanda, stessa risposta, non li ha. Torno su T. Hai altri adiacenti non considerati? Beh, c'era X, ma ormai X Prima pensavo che fosse un adiacente che mi interessava, ma poi per altra strada X è già stato trovato, quindi a me non interessa più. E così via, torno indietro facendo il backtracking fino a, a ritornare alla sorgente S. Quando esco dalla sorgente, come tutte le procedure ricorsive che si rispettino, ho finito. Quindi, quando faccio backtracking dal nodo di partenza, ho finito la visita. E quindi termino. E anche qui ho lasciato in rosso indicati gli archi che sono stati utilizzati. Se pensiamo che S sia eh, il nodo radice, questo è di nuovo un albero. È di nuovo un albero di visita, è un albero di visita in profondità. Eh? L'albero che salta fuori, che scaturisce dalla visita in profondità. Non, ovviamente, questo albero non sarà l'albero dei cammini minimi. Abbiamo visto che x si poteva raggiungere con due passaggi, noi invece in realtà lo stiamo raggiungendo con 1, 2, 3, 4, 5. Quindi quest'albero, pur essendo magari più magari comodo dal punto di vista del codice veloce da, eh, da in implementare, eh, in realtà eh, non mi dà i cammini minimi. Eh, ma è comunque, raggiunge comunque l'obiettivo di partenza, che era trovare tutti i vertici raggiungibili. Ovviamente l'insieme dei vertici è lo stesso e trovare anche la strada con cui sia possibile raggiungerli, che è determinata ancora una volta dall'albero di visita. Eh, semplicemente nel caso della vita in ampiezza, l'albero di visita ha quella proprietà in più di avere la profondità minima, mentre invece nella visita in profondità non ho questo vincolo, e quindi troverò i vertici, ma attraverso cammini diversi. Eh, in realtà l'albero di visita in profondità ha delle altre proprietà, che ci permettono di dare un orientamento topologico al grafo, quindi distinguere gli archi che non appartengono all'albero come archi che vanno verso avanti oppure che vanno verso dietro, oppure archi che vadano a collegare rami diversi della visita. Ecco. Ma noi questa classificazione degli archi diciamo, non ci interesserà particolarmente nel futuro, quindi la possiamo... Eh, lasciare da parte, Era no? solo per dire non, non, non immaginiamoci che la gravità in profondità sia inutile perché non ci dà i cammini minimi, ci serve in altri modi ma poi soprattutto se la dovessimo implementare veramente ci sono meno istruzioni e anche meno overhead di strutture dati quindi a volte è la più veloce da implementare. Eh, nel caso di un grafo orientato le cose si modificano di, di poco o nulla nel senso che questo eh, è un grafo che è orientato ma non è fortemente connesso, eh, ad esempio da S non è possibile arrivare a T, pardon, da S non è possibile arrivare a T, mentre da T è possibile andare verso S, quindi non c'è una connessione forte in questo caso, e quindi nel caso della visita io potrò partire da S e raggiungerò questa parte del grafo, e se invece parto da T potrò raggiungere invece quest'altra parte del grafo. Quindi in questo caso, in un caso di un grafo che non sia fortemente connesso, eh, l'albero di visita in realtà è una foresta, non è un albero, eh, perché è composto da due parti eh, sconnesse a loro volta, quindi due sottoalberi separati tra di loro. E su questi si può fare quella classificazione degli archi, eh, come si vede B è un arco che torna indietro rispetto all'albero di visita, quindi l'albero sta scendendo così e questo albero... Questo arco B è un arco che va al contrario, mentre F è un arco che va avanti, nel senso che l'albero viaggia così e F in qualche modo è un cortocircuito in avanti per raggiungere W con un passo in meno, mentre C sono gli altri archi che vanno a cavallo tra un ramo e il ramo successivo, quindi non si spostano né avanti né indietro sui rami dell'albero principale di visita. Queste classificazioni servono ad alcuni algoritmi che però poi noi non riprenderemo nel seguito all'interno di questo corso. Um, tra l'altro qui ritroviamo se vogliamo un'altra uh, definizione di grafo ciclico uh, perché un grafo uh, ciclico è facile uh, da, uh, da scovare se il grafo è, non è orientato ma in un caso di un grafo orientato trovare se c'è un ciclo potrebbe essere complesso e quindi questo è solo un esempio del, dello scopo uh, dell'albero di visita in profondità e della classificazione degli archi questo teoremino dice che un grafico grafo è aciclico orientato se e solo se la visita in profondità non produce nessun arco che torna indietro di tipo B. E con l'arco di tipo B in questo caso c'è, ce ne sono uno, due e tre e quindi questo grafo non è aciclico e quindi ha dei cicli orientati, cosa che magari a prima vista non sarebbe stato semplice da scoprire. Non fanno parte dell'albero di visita ma il fatto che esistano degli archi che tornano indietro vuol dire che io posso scendere lungo un ramo, poi tornare indietro e riscendere di nuovo lungo lo stesso ramo. E questo crea un, un ciclo chiuso all'interno all del, del grafo orientato di partenza. Vabbè, ma no, questa era una, più che altro una curiosità. Dal punto di vista della complessità, ecco, dal punto di vista della complessità eh, la, la, la complessità di entrambi gli algoritmi è, è analoga, no? perché poi alla fine fanno lo stesso lavoro, nel senso che ognuno di questi due algoritmi considera tutti i vertici, quindi ogni vertice lo prende una sola volta e quando prende quel vertice considera tutti i suoi adiacenti quindi considererà ogni vertice una volta e per ogni vertice i suoi archi quindi la complessità totale sarà data dalla somma dei vertici più la somma degli archi presi, diciamo così, a gruppetti ma complessivamente tocchiamo tutti gli archi del grafo eh, questo perché lo stesso vertice non viene mai considerato due volte cioè una volta che l'ho visitato non mi interessa più, finisce così quindi la complessità è di questo genere o grande di V più E quello in profondità una complessità minima anche V più E un pochino più limitante perché alla fine nel caso del vertice in ampiezza se il grafo fosse completo o stellato in un passo solo trovo tutto il grafo, no? quindi ci sono dei casi particolari che rendono la visita in profondità in alcuni casi più fortunata quindi di complessità minima non pari a V più E ma più bassa comunque questa è la è una complessità lineare in V e lineare in E. Per grafi sparsi sì. il termine dominante è chiaramente V e quindi ha una complessità lineare in V. Visitare un grafo sparso ha una complessità pari circa al numero di vertici, linea, cresce linearmente con il numero di vertici. Invece nel caso di grafi densi eh, il numero di archi è lo stesso il quadrato del numero tende a diventare il quadrato del numero di vertici e quindi diventa il termine dominante di questa complessità. E quindi per un grafo denso l'operazione di visita ha una complessità V4. Quindi di nuovo la densità di un grafo è quella che ci permette di, eh, o che determina la complessità degli algoritmi. In un grafo non troppo denso la visita è un'operazione essenzialmente lineare. In un grafo molto denso è un'operazione essenzialmente quadratica. Poi se volete saperne di più qui c'è qualche cosina da leggere ma eh, a noi su, eh, bastano queste nozioni di partenza per poter passare eh, a vedere eh, come si implementano questi algoritmi di visita all'interno della nostra libreria eh, JGraphT. Eh, quindi JGraphT ci offre degli algoritmi di visita, nella nomenclatura della, della libreria vengono chiamati algoritmi di attraversamento, traversal e in particolare c'è un package all'interno di JGraphT che si chiama appunto Traverse, che contiene al suo interno diverse classi che implementano i vari tipi di algoritmi di visita o di attraversamento. Queste classi sono classi che sono implementate secondo il pattern dell'iteratore. Cosa significa? Significa che eh, dentro il package Traverse troviamo un'interfaccia generica iteratore di grafo, e tante classi che eh, rappresentano un iteratore, è quello ciò che usiamo normalmente no, per iterare sugli elementi di una collection qui non stiamo iterando sugli elementi di una collection, stiamo iterando sugli elementi di un grafo stiamo iterando secondo le regole di un algoritmo di visita che ad ogni iterazione mi fornirà il prossimo vertice che ha trovato, il prossimo vertice che ha scoperto e quindi qua vediamo eh, ad esempio che c'è una classe bread first iterator che ovviamente è una, sotto, è una classe che implementa l'interfaccia GraphIterator e che implementa eh, l'algoritmo di eh, visita in ampiezza. Mentre invece l'algoritmo di visita in profondità sarà implementato dalla classe Depth First Iterator. Quindi a seconda della classe che creiamo, eh, ovviamente questa classe lavorerà su un grafo, eh, l'iteratore mi restituirà i vertici in un, in un ordine diverso l'ordine che è determinato dall'algoritmo di visita, ehm, ma ovviamente alla fine quando la visita è esaurita i vertici che mi restituisce sono gli stessi, quindi se io faccio andare avanti la visita fino in fondo troverò sempre gli stessi vertici, perché quelli sono i vertici per definizione raggiungibili dalla sorgente. Poi però ogni, tipo di, ogni metodo di visita eh, usa dei, dei criteri diversi, usa delle... Degli, or del, del, degli ordinamenti diversi con cui considerare i vertici. Ehm, ce ne sono altri eh, altri, altri tipi di, di, di, di, di visite, ad esempio, questa che parte a considerare per primi i vertici più vicini. Può avere senso in un grafo pesato, ehm, oppure in un grafo casuale, eh, pre ne prendo un vicino a caso e poi va da lì vado avanti. Quindi una sorta di, di visita in profondità, ma eh, con una scelta casuale del, del, eh, dell'adiacente. Hm? E così via. Sono varie strategie diverse. Eh, ma sono tutti, alla fine, dal punto di vista Java, sono tutti degli iteratori. Allora, l'iteratore è il tipico metodo, che è la tipica classe che ha due metodi: next e asNext. Eh, quindi io chiamerò ripetutamente il metodo next. E questo lo metto next e mi restituirà uno dopo l'altro tutti i vertici che compongono la mia visita. È un po' come se eh, ogni volta che chiamo next mi desse il prossimo vertice che coloriamo di giallo rispetto alle figurine che abbiamo visto in precedenza. Chiamo next mi dà la prossima, chiamo next mi dà la prossima ancora e così via. Mi dà un vertice per volta, quindi anche nel caso della visita in ampiezza che genera un livello per volta e il next mi darà eh, ogni volta un, livello, un, um, un singolo vertice in più del prossimo livello che sta, che sta calcolando allora proviamo magari a, a implementare questa, um, questo iteratore per vedere come funziona um, e poi lo approfondiamo per riuscire a estrarre anche l'albero di visita e non solamente uh, l'insieme dei vertici allora riprendiamoci il nostro uh, eclipse che avevo messo qua da parte con l'esercizio del metro di Parigi, esattamente come l'abbiamo lasciato la settimana scorsa, e proviamo adesso ad aggiungere al model un metodo che sia in grado di dirci, o di compiere la visita all'interno del, del grafo della connessione, partendo da una qualunque stazione. Visita in ampiezza o visita in profondità, se vogliamo. Le proviamo a implementare entrambe. Allora, all'interno del model, cosa possiamo fare? Noi poss potremmo creare eh, dunque un metodo. Qui siamo dentro la classe model, eh, un metodo pubblico eh, visita in ampiezza a partire da un certo vertice. Ops, Fatemi ingrandire Eclipse, così riuscite a leggere anche voi. Visita in ampiezza a partire da un certo vertice, è una, fer una fermata, è una fermata, sì. eh, chiamiamola source, che è la sorgente della visita, no? il punto di partenza della visita. Questo metodo qui dovrebbe, potrebbe restituire una lista di fermate. Mm? Allora, e poi possiamo chiaramente stampare questa lista come lavora? allora semplicemente abbiamo detto noi vogliamo visitare il grafo quindi visita l'intero grafo con la strategia bread first e ritorna l'insieme dei vertici Incontrati mm? ok, eh, source è il vertice di partenza della vista, e eh, eh beh, questo ritorna l'insieme è un po' ripetitivo. Ma l'insieme dei vertici incontrati, ok. Allora, questo eh, lo otteniamo eh, definendo un iteratore. Quindi dobbiamo definire una classe che sia un bread first iterator. Eh, che ovviamente nel momento in cui l'ho scritto sono andato a importare guardiamolo qua org.jgrapht.traverse.pertfirstiterator eh, mi serve una classe di questo genere che ovviamente sia eh, personalizzata sul tipo di grafo che abbiamo quindi un grafo il cui i vertici siano le fermate e i cui archi siano default perché è, è, questo era un arco non, era un grafo non, con gli archi non pesati eh, BFS chiamiamolo Bradfirst first visit a me viene a BFS perché la S sta spesso per search perché la ricerca attraverso un albero di, di, di, di attraverso una visita in ampiezza uguale new questa cosa qua Bradfirst First Tarei E questo costruttore new breakfast iterator che parametri prende che para di quali parametri ha bisogno ha bisogno di eh, un punto e virgola sicuramente del grafo e anche del vertice di partenza perché gli dice da dove deve partire la visita mm. vediamo la documentazione che dice eh, ha il primo parametro G che è il grafo e il secondo parametro fermata che è il vertice di partenza eh, c'è in realtà la possibilità di non specificare i vertici di partenza vediamo qua il testo se il vertice specificato fatemi ingrandire il testo se riesco se, eh, se l'iterazione eh, parte al vertice specificato start vertex eh, e si limiterà al componente connessa che comprende quel vertice. Ovviamente se c'è una parte del grafo che non è connessa con quel vertice, non la raggiungo. Se il vertice verificato di partenza è null, quindi se qua come secondo parametro inserisco null, l'iterazione parte da un vertice a caso e non viene fermata, cioè una volta che è finita la prima componente connessa passa alla seconda componente connessa e quindi alla fine mi darà sempre tutti i vertici del grafo. È abbastanza inutile, devo dire. Eh, come operazione perché i vertici del grafo in realtà li ho già hm? eh, se, li voglio, se li voglio conoscere tutti ok quindi noi invece abbiamo deciso una, un punto di partenza e possiamo creare l'iteratore l'iteratore una volta creato eh, come tutti gli iteratori si posiziona sul primo elemento e quindi io posso eh, andare avanti chiedendomi se esiste un elemento successivo quindi ho un ciclo while in cui vado a scandire i vari elementi e per ciascuno di essi per first visit posso estrarre il prossimo elemento mm. um. E cosa faccio? Beh, visto che devo restituire una lista la posso aggiungere a questa lista. Allora definisco la lista, eh, visita new array list di fermata e quindi potrò aggiungere alla mia visita il prossimo vertice che ho raggiunto, la prossima fermata che ho raggiunto secondo l'iteratore questo ciclo va avanti, quindi aggiungerà alla collection visita tutti i vertici man mano che li trovo, e ehm, fino a quando eh, as next non diventerà falso, quindi vuol dire che non c'è più un vertice successivo, quindi non c'è più nulla da aggiungere, la visita si è esaurita, l'iteratore ha finito il proprio lavoro e quindi non, non serve più a niente quell'oggetto lì, una volta che un l'iteratore è arrivato al fondo lo posso buttare via, eh, diventa inutile, Um, ma io nel frattempo mi sono salvato i vertici che ho trovato all'interno della lista visita che posso a questo punto restituire al mio chiamante return visita okay. quindi se io conosco un vertice di partenza mi darà la lista dei vertici raggiunti secondo una visita in ampiezza partendo da quel vertice uh, la possiamo volendo testare quindi noi avevamo nel nostro main la creazione di un model adesso appunto lo model m lo segniamo una variabile e poi possiamo chiederci se la lista di fermata visita da calcolare dal modello chiedendogli di fare una visita in ampiezza perché ho messo la lettera maiuscola qua che è brutto da vedere a partire da un vertice sorgente adesso la cosa un pochino scomoda che dobbiamo gestire a livello di, di, di programmi di test è che bisogna specificare un vertice sorgente eh, e noi vertici come fa, come fa il programma di test a, prendere, a scegliere qual è il punto di partenza se avessimo un'interfaccia utente avremmo una tendina da cui scelgo il vertice qui siamo nel programma di test la tendina non ce l'abbiamo però potremmo prendere magari la prima, lista, la prima lista delle fermate quindi potremmo fare qualcosa tipo mfermategetd 0 è una porcata, eh? è una porcata a due livelli il primo livello perché sto prendendo sempre il primo elemento e sto dando per scontato che esiste ma anche perché sto accedendo a un campo privato del modello è vero che sono sempre dentro la classe model ma sono dentro il main eh? Di, di prova se io provassi a prendere questo codice qui a portarlo fuori dal main in una classe di test come sarebbe più giusto fare questo campo qui m.fermate non ce l'avremmo e allora dovremmo inventarci un altro metodo che ci dica che dato il nome di una fermata forniscimi il, il come si chiama l'oggetto corrispondente oppure aggiungere un metodo getFermate allora a questo punto posso prendere il primo elemento del getFermate che mi darà restituire una copia della, della lista vabbè ma questo come dicevamo è solamente per provare e quindi possiamo stampare questa visita in ampiezza allora cioè, ovviamente ci dobbiamo aspettare qualcosa che non capiamo perché eccola qua abbiamo dimenticato una capo prima e quindi è brutto da leggere, aggiungiamo la capo e rilanciamo il programma. Eh, lui è partito da quella stazione di Abbes, che è da qualche parte, è la prima che ha letto nel database e quindi è la prima da cui è partito a fare la visita. E poi ha cominciato a, a sparare fuori altre stazioni. Allora, magari facciamo un'operazione ...di... Eh, di vederlo, questo elenco di stazioni, in uno spazio un pochino più ampio e di affiancarlo anche dalla cartina delle, delle fermate che era in questo pdf quindi cerchiamo di aprirlo per capire cosa ha fatto allora questa stazione di ABS, chissà dov'è, qualcuno se la ricorda? eccola qua, per fortuna in pdf c'è la funzione di ricerca e la funzione è questa quindi la nostra ricerca in ampiezza parte da questa stazione semi-dimenticata che è vicino a Montmartre e noi vediamo una cartina che ha come adiacenti la e Epigal quindi ci aspettiamo che subito dopo ABS ci siano la e Epigal in qualche ordine che non conosciamo e che costituiranno questi due i vertici di livello 1 allora andiamo a vedere se è vero, dopo BES ci metto io una capo per separare la sorgente dal livello 1. Mm? Vedete che a livello 1 abbiamo queste due, quindi l'ordine con cui sono state trovate queste eh, stazioni è coerente con l'ordine di ricerca in ampiezza. Poi dalla Mark, torniamo sulla cartina, eh, e cerchiamo i nodi di livello 2, ci sarà questo Jules Geoffrin che sarà di livello 2, da Pigalle invece ci sono tre stazioni: Blanche, Saint-Georges e Anvers. Quindi mi aspetto che il livello 2 sia composto in un qualche ordine che non sono io che posso controllare: Juju Frank, Anvers, Blanche e Saint-Georges. Vediamo se è vero. Juju Fran, Saint-Georges, Blanche e Anvers. E questo è il mio livello 2. Il livello 3, vabbè, si complica perché il livello 3 si prende di qua, Marcadet, di qua da Anvers trova questo Barb. Da Blanche trova Place de Clichy e da saint jean crea Notre-Dame-de-Lorette, quindi sono, sono solamente quattro per fortuna, che sono questo Marcadet, Notre-Dame-de-Lorette, Place de Clichy e Barb. Place de Crici l'abbiamo visto sulla cartina? Eh, o ce lo siamo persi? No, Place de Clichy è qua, sì, sì è adiacente a Blanche da qua le cose si complicano un pochino chiaramente no? perché noi dobbiamo prendere eh, gli adiacenti a Marcadet che sono Simplon, Chateau Rouge e Marx di qua quindi sono tre poi dobbiamo prendere che sono questi Marx, Simplon e Chateau Rouge un, due, tre poi dobbiamo prendere gli adiacenti a Notre Dame de l'Orette allora Notre Dame de l'Orette qua sotto abbiamo solamente di d'Estienne che è qua eh, poi dobbiamo prendere gli adiacenti a Place de Clichy, sì. che invece sono tre, la Fourche, Rome e Liège. E, e infine dobbiamo prendere gli adiacenti a Barbaro, Shecuq, Quart, come si chiama. E gli adiacenti a questi sono Chateau Rouge, perché può tornare indietro di qua, eh, sono La Chapelle e sono Gare du Nord, se non sbaglio. Quindi Chateau Rouge, La Chapelle, Garde du Nord, La Chapelle, Garde Nord, eh, e Porte de la Chapelle, Porte de la Chapelle c'era, vero? Era eh, Barbe Chateau Rouge, du Nord, La Chapelle, eccola qua. Mm? E sono arrivato al livello 0, ops, 0, 1, 2, 3, 4, e vado avanti così, mm? quindi... L'ordine con cui eh, trovo i, i, le stazioni di fatto è una sorta di cerchi concentrici che partono dalla stazione di partenza e si allargano via via. E alla fine, mh, non ho voglia di contarli, ma eh, visto che questa è una, una metropolitana connessa, cioè da qualunque stazione posso andare in qualunque altra stazione, alla fine mi aspetto di, a, di avere eh, esattamente 619 vertici, se vogliamo possiamo mettere un, un size per vederli. Questa è la eh, visita in eh, ampiezza. Se volessimo fare la stessa cosa in profondità, vabbè, basta che noi copiamo questa funzione e la chiamiamo visita in profondità e anziché un breadth first iterator definiamo un depth first iterator, I I iterator quindi dfv e non vfv e allora questo dfv dfv e nel main posso fare la stessa cosa però chiamare la visita 1, visita 2 visita 1, visita 2 e la seconda è la visita in profondità e quindi se eseguo la, la visita in profondità dello stesso grafo a partire dallo stesso vertice di partenza che ormai sappiamo che sia a troveremo un risultato che invece è molto diverso allora proviamo a studiare come salta fuori quest'altro risultato eh, ovviamente abbiamo il punto di partenza che è a BES poi dopo BES c'è Pigal e fin qua dove siamo fin qua non è cambiato nulla da BES sono andato Pigal bene adesso da Pigalle lui sceglierà uno di questi tre vertici, Blanche, Saint-Jean oppure Anvers. Ha scelto Anvers. Okay. Dopo Pigalle ha scelto Anvers, eccolo qua. Dopo Anvers, quindi è andato avanti, dopo Anvers sceglierà un adiacente di Anvers. Allora, la domanda che lui si fa, ci sono degli adiacenti non ancora visitati? Sì, c'è questo Barbe. E allora vado a Barbe. Eccolo qua. E poi da qua mi chiedo, sono arrivato qui, ci sono degli adiacenti non ancora visitati? Beh, forse Chateau forse La Chapelle, forse Garde du Nord. Uno di questi tre, prendiamone uno, Garde du Nord. Ok, l'abbiamo preso. A questo punto sono su Garde du Nord, uno smistamento incredibile. E questo qua, tantissimi adiacenti, alcuni anche lontani, perché vedete che qua ci sono delle linee che vanno direttamente fino, fino a qua, ad esempio, o fino a qua oppure ci sono delle linee più di breve percorrenza e di tutte queste linee lui ne sceglierà una che in questo caso ha scelto Saint Denis quindi da Garde du Nord ha scelto Saint Denis che chissà dov'è Saint Denis può essere questo e poi da lì cosa ha scelto? da lì ha scelto questo Epinè che è da qualche parte e no, Saint Denis era qua era questo qui a questo qui è collegato, adesso non riesco a trovarlo, sulla cartina, ma va avanti così essenzialmente. Quindi non, eh, non ci stupiamo che ci siamo in 3-4 passaggi direttamente allontanati, decisamente allontanati da Bess, prendendo delle strade da cui eh, se ci chiedono ma torna indietro magari non lo sappiamo. Ecco, l'unica cosa è che lui non sta andando a caso ma è dentro una procedura ricorsiva, quindi ogni volta che io ho detto, in cui ho detto guarda che lui adesso qui è in un vertice e ne sceglie a piacere uno di quelli successivi, in realtà non è che ha dimenticato tutti gli altri, se li sta ricordando nella ricorsione, quando poi farà backtracking, se dovrà fare backtracking, tornerà indietro. Quindi ad esempio il nostro eh, Lamarck, che poverino, dopo Pigal era lì vicino e l'abbiamo dimenticato perché siamo partiti a fare un giro strano, ci sarà da qualche parte sa da qualche parte o oh, in questo caso è quasi alla fine è quasi alla fine perché di fatto lui partendo da pigale ha fatto tutta una serie di giri poi probabilmente facendo il backtracking è tornato quasi fino alla radice eh, anche perché la marca poverino non ha molti altri vedete che va è su una linea che in qualche modo tende a morire e quindi non è non l'ha raggiunto da altre strade eh, e ci sono poi ancora altri marks e port che sono quelli su questa linea qua che abbiamo recuperato con gli ultimi passi di backtracking quindi scopre i vertici, primariamente va avanti, va avanti finché riesce e quando non riesce più fa backtracking e backtracking lo può fare anche su parti molto, molto lontane del grafo però dal punto di vista del codice come vedete è estremamente semplice mm? um, volendo noi potremmo anche visto che uh, questi due bueno, metodi sono estremamente simili eh, possiamo anche ricordarci che eh, se, ci, se ci fa comodo che eh, entrambi uh, breadfirst e bread First iterator sono istanze di graph iterator quindi volendo se volessimo eh, se, cioè, eh, diciamo così, eh, astrarre, potremmo semplicemente chiamare graph iterator eh, l'oggetto eh, e poi, com come sempre nella un po' come quando definiamo una lista e poi creiamo un array list oppure definiamo un hash table e poi creiamo un hash map eh, scusate, un hash map e poi definiamo di hash table oppure una tree map ehm, definiamolo con l'interfaccia e poi lo creiamo con l'oggetto ci può fare ovviamente in entrambi i modi, ma ricordiamoci che se, se, non, se per noi non è tanto importante sapere che tipo di iteratore vogliamo, o se vogliamo passare questo oggetto da altri metodi che facciano altre operazioni, allora lo possiamo definire semplicemente come graph iterator. Ok, eh, l'ultimo passaggio che vorrei vedere è eh, come ricostruire, come fare a ricostruire eh, l'albero di visita, perché noi eh, finora abbiamo visitato, abbiamo ottenuto l'elenco dei vertici, abbiamo un pochino capito sulla base dell'ordine con cui sono emersi questi vertici abbiamo forse capito un pochino meglio come lavora quell'algoritmo eh, quello in profondità è sempre un pochino imprevedibile, mentre quello in ampiezza è un pochino più domabile eh, ma non abbiamo l'albero di visita l'iteratore ha solo un metodo next, non è che gli posso chiedere dammi altre informazioni allora ovviamente chi ha pensato alla libreria JGraphT, ovviamente questo problema ce l'aveva ben presente e allora ha aggiunto eh, degli altri, eh, aggiunto degli eventi eh, all'interno dell'iteratore. Eh, dell cioè questo iteratore mentre va avanti, lui genera degli eventi. Eventi ai quali se noi vogliamo possiamo aggiungere un event handler, un gestore di eventi. Esattamente come facciamo con l'interfaccia utente quando vogliamo intercettare un click dell'utente. Anziché intercettare il click dell'utente, intercettiamo eh, un nuovo eh, vertice scoperto allora ci sono, eh, è, è possibile diciamo così, definire dei traversal listener che sono delle classi mie che gestiscono l'evento eh, e questi traversal listener possono eh, de, eh, diciamo, intercettare vari tipi di eventi ad esempio è stato attraversato un vertice? è stato attraversato, quindi visitato prima ricordate che qua la libreria usa il termine attraversare noi tendiamo più a usare il termine visitare è stato visitato un vertice? ho finito di visitare un vertice, finire un vertice vuol dire finire di considerare tutti i possibili archi e aver deciso che non ci sono più altri archi da considerare, oppure ho iniziato, sono entrato in una nuova componente connessa oppure sono uscito da una nuova componente connessa, il fatto di entrare in una nuova componente connessa eh, ha senso solamente quando il vertice di partenza è nullo e quindi l'iteratore continua ad andare avanti come abbiamo letto prima nella documentazione. Ehm um, allora, noi quello che possiamo fare è andare a osservare quali archi vengono attraversati e se questo arco scopre un vertice che non abbiamo ancora visto, vuol dire che questo vertice farà parte dell'albero di visita. Questo è un lavoro che ci dobbiamo fare a mano. Ci dobbiamo fare a mano, ci dobbiamo ricordare quali vertici abbiamo incontrato e eh, da quali altri vertici eh, eh, proveniva la... L'attraversamento, no? eh, purtroppo ce lo dobbiamo fare a mano. Allora proviamo a farlo. No? Quindi ci, diciamo ci interessa l'albero di visita? L'albero di visita noi l'abbiamo disegnato, ma eh? veniva bene disegnato con le, con le righine rosse, no? con i segmenti rossi, ma in pratica come lo rappresento? Beh, in pratica questo albero di visita lo posso rappresentare dicendo per ciascun vertice da quale vertice provenivo. E quindi in termini di struttura dati. Questo mappa un vertice, un vertice, un qualunque vertice raggiunto, visitato, con il vertice di provenienza. Quindi nel nostro caso è una mappa fermata-fermata. Eh, possiamo codificare, riassumere un albero all'interno di una mappa, nella quale la chiave sia un vertice e il valore sia il padre del, eh, del nodo e, mh, ci basta una mappa semplicemente oh, sarebbe un elenco di copie, ma come mappa è molto più da usare eh, perché ogni nodo ogni vertice ha esattamente solo un padre mentre in un albero ogni nodo può avere più figli ma avrà sempre solo al più al massimo un padre tranne la radice che non ce l'ha ok? allora noi possiamo usare la mappa appunto proprio per rappresentare questo tipo di informazione che raccogliamo durante la visita quindi, eh, se noi volessimo creare un albero di visita, quindi creiamo un altro metodo public che crea l'albero di visita, e pensiamo quello in ampiezza no, per semplicità, albero di visita in ampiezza per semplicità, eh, che parte ovviamente da una fermata di partenza. E questo mi potrà restituire l'albero di visita sotto forma di una mappa fermata-fermata. Quindi in pratica noi vediamo su questo esempio. Su questo esempio, dove è andato blocco note, eccolo qua. E riduciamo in dimensione giusto per far capire. In questo caso questo albero di visita sarà codificato così: uh, R S, quindi R l'ho scoperto da S, poi V l'ho scoperto da R, quindi questa è la chiave. No? Il primo elemento della mappa e questo è il valore, il secondo elemento della mappa. Poi ho w, S, S, poi avrò TW, w. poi avrò UT, U è stato scoperto da T, poi avrò Y è stato scoperto da U, e poi avrò che x è stato scoperto da y. In questo caso, in questo caso stiamo codificando con questa mappa eh, l'albero di eh, visita in profondità di questo grafo. Quindi l'idea è vertice scoperto, nuovo scoperto, virgola, questa è la chiave dell'elemento e il valore è vertice precedente. da cui arrivavo. Questa mm? è un pochino la leggenda, se vogliamo, di questo tipo di, di rappresentazione. Quindi questa mappa mi dice tutto. Mi dice, ma senti, come è fatto quell'albero? Questi sono gli archi dell'albero, in realtà sono gli archi girati al contrario, mm? perché mi dà dal, dalla foglia verso la, la radice, dal figlio verso il padre semplicemente perché il padre è unico altrimenti capite che nodi come S qua che hanno due figli eh, non saprei come rappresentare da S A quindi anziché rappresentare da S verso R e W che dovrei mettere già un insieme di figli semplicemente rappresento da R verso S e da W verso S il fatto che S compaia due volte eh, significa che ha due figli che sono rispettivamente R e W hm? quindi questa è la rappresentazione più compatta possibile la rivedremo alla prossima lezione quando faremo i cammini minimi eh, e quindi questa come la possiamo costruire quindi chi lavora su questa struttura dati cioè non è sorpreso no? dal da vedere dei cammini codificati sotto forma di una mappa come la posso costruire eh, la costruisco eh, facendo una, una di fatto un'operazione un di visita quindi creiamo un iteratore di visita in ampiezza, ma prima di far partire la visita Possiamo aggiungere dei traversal listener al, all'iteratore stesso. Quindi c'è questo metodo attraversal listener che eh, andiamolo a vedere, ecco qui, dice che aggiunge uno specifica traversal listener al nostro iteratore. E questo fa in modo che vengano generati degli eventi ogni volta che, eh, che avviene una determinata operazione. Traversal Listener non è altro che una classe che è stata definita eh, partendo, eh, cioè, che implementi questa interfaccia. vedete I è un'interfaccia e noi dobbiamo implementare la nostra classe Traversal Listener specifica. Ecco, vediamo come è fatto questo Traversal Listener andandoci a prendere magari la documentazione direttamente sul sito di JGraphT che dice che questa classe, questa interfaccia, delle classi che noi dobbiamo implementare che implementi questa interfaccia deve implementare questi quattro metodi eh, e a noi interessa questo per, ad esempio no? eh, quindi noi gli altri quattro metodi non ci interessano li potremo lasciare non eh, non, non definiti che non facciano nulla ma invece sul attraversamento dell'arco ci interessa come facciamo a definirlo? vabbè noi potremmo eh, definire una classe esterna ma forse facciamo prima visto che è un'operazione un che ci serve solamente in questo punto a definire direttamente una sottoclasse anonima in line questo l'abbiamo già visto fare new traversal listener e eh, usando l'autocompletamento di, di Eclipse nel momento in cui ho creato new traversal listener eh, Eclipse mi ha aperto la definizione della classe con i metodi da implementare. Okay? Quindi noi stiamo implementando questa classe, questo traversal listener. Eh, andiamo, riduco un attimo lo zoom per, per orientarci, capire dove siamo. Okay? Qui abbiamo una classe anonima, traversal listener, che sto definendo qua dentro, la cui definizione finisce qui, a questa parentesi graffa qua sotto. E tutto questo è dentro delle parentesi tonde, che sono questa e questa lassù, che sono il parametro, la chiamata del metodo traversal listener, add traversal listener. Okay? Adesso ingrandiamo di nuovo così riusciamo a leggere. Eh, quindi all'interno della chiamata di add traversal listener sto definendo una classe eh, che implementa l'interfaccia traversal listener e implementi una certa serie di metodi. Adesso magari risparmiamo un po' di spazio. Questo in realtà non mi serve, quindi lasciamo che il metodo non faccia nulla, aperta e chiusa graffa, vertex finish non mi serve, tanto è void, quindi non sono obbligato a ritornare nulla. Vorrà dire che quando l'algoritmo raggiunge quell'azione, ad esempio finisce un vertice, chiama questo metodo, questo metodo non fa nulla, e vabbè, nessuno si è fatto male. Eh, però deve esserci, altrimenti la, la, la, la classe non implementa correttamente l'interfaccia. Quindi qui facciamo la stessa operazione e qui facciamo la stessa operazione, sono metodi che non ci interessa reimplementare e ridefinire però dobbiamo definirli perché stiamo implementando un'interfaccia e non stiamo semplicemente estendendo una classe che potrebbe avere le definizioni di default di questi metodi allora in questo edge traversal, eh, qui siamo, siamo qui quindi eh, l'algoritmo, la visita sta, visita, sta considerando un arco Allora, io mi chiedo, questo arco ha scoperto un nuovo vertice? Se sì, provenendo da dove? Perché se ho queste due informazioni, nuovo vertice scoperto e da dove provenivo, allora sono a posto. Nel senso che eh, posso aggiungere un elemento alla mia mappa. La mia mappa chi è dove? Eh beh, ovviamente la devo creare prima di tutto questo, come prima cosa, quindi creo una mappa di fermata-fermata, che è il mio albero, new hash map, creata qua. E, però come faccio a sapere le, cosa è successo? Eh beh, io ricevo questo metodo, Chiamato, questo gestore di eventi riceve un oggetto di tipo EdgeTraversalEvent. Andiamo a vedere come è fatto questo oggetto. EdgeTraversalEvent, nella documentazione, mi dice che è un oggetto che è composto da un arco. Ovviamente, ogni, ognuno di questi callback riceve un evento diverso: Vertex EdgeTraversalEvent, l'Event, Edge attraverso l'Event, component attraverso l'Event, e così via. Nel mio edge attraverso l'event eh, ho un oggetto arco. Quindi mi sta dicendo qual è l'arco che lui sta considerando. E quindi ho un metodo eh, getEdge per poter ottenere l'arco. Quindi io ho il mio arco e punto getEdge. Attenzione, qui c'è anche un metodo get source che non c'entra nulla col source dell'edge, col punto di partenza dell'arco, perché è il source dell'evento, cioè l'oggetto che ha creato l'evento. Invece, get edge è l'arco attraversato. L'arco attraversato può essere attraversato in un verso oppure nell'altro, e quindi eh, è un po', un po' noiosa questa parte qua, perché io devo chiedermi, questo arco sarà un arco di tipo, eh, diciamo così, un arco di tipo AB? Allora, può darsi che ci siano due casi, eh, che ho scoperto A partendo da B, oppure ho scoperto B da A. Come faccio a sapere? Eh beh, lo saprò perché uno dei due non lo conoscevo. Mm? Uno dei due non lo conoscevo. Allora, default, guardiamoci questo questo è l'arco che l'algoritmo di visita sta attraversando a questo punto mi chiedo eh, A ah, lo conoscevo già, era già stato visitato? E allora se era già stato visitato vuol dire che nella mia eh, mappa so già come arrivarci W è già stato visitato, sì, so già come arrivarci quindi immaginiamo di vedere questo arco T W allora io so che eh, l'arco scopre T partendo da W perché? Ma perché W già lo conosco, già so come arrivarci Mentre T ancora non so come arrivarci Quindi W è l'arco di partenza, cioè è il vertice di partenza perché, non era perché era già stato incontrato T è l'arco d'arrivo e quindi diventa la chiave della nostra mappa, eh, il figlio Perché non lo conosciamo ancora e quindi dovrò controllare if, eh, allora, edge, eh, devo avere il, due, il sorgente e l'arrivo, allora, troviamoli così. Eh, f, eh, fermata, A uguale, usiamo AB, no? Come prima. Uguale eh, graph, dis.graph, come si chiama il grafo? Semplicemente graph. punto si chiama graph questo signore si sì, graph ah non è dis punto scusatemi non è this punto graph perché qui sono this sarebbe l'oggetto eh, tra, eh, traversal listener quindi semplicemente graph punto punto get edge source di edge e fermata P uguale .get edge target di edge a questo punto chiediamoci A lo conosco già? se A lo conosco già vuol dire che è già tra le eh, diciamo W lo conosco già perché è già tra le chiavi di questa mappa quindi posso chiedere alla mappa se, lui, se la mappa già contiene A e la mappa si chiamava albero quindi albero contains key A se tu contieni la chiave A allora vuol dire che dovrò ho scoperto B perché A già lo conoscevo quindi dovrò aggiungere all'albero put non compute put B Arrivando da A, altrimenti, altrimenti se A non era già noto dovrò aggiungere, sempre compute questo scemo, put, eh, ho scoperto A da B, quindi vuol dire che se A non lo conoscevo probabilmente conoscevo B quindi è faticoso perché le informazioni ce le dobbiamo andare a scovare un pezzo per volta perché l'oggetto ci dà l'arco e l'arco non sappiamo in che, in che ordine è stato messo eh, e non sappiamo a che punto siamo nella ricerca ecco tutto questo funziona se, attenzione al, al primo passaggio eh, quando io trovo l'arco RS mi devo chiedere quale dei due conosco già e beh, in realtà inizialmente al primo arco che vedo non conosco nessuno dei due e quindi non saprei cosa fare allora, eh, dobbiamo ricordarci che la sorgente dobbiamo inserirla a mano, noi, prima di questa iterazione, perché la sorgente non viene scoperta attraverso nessun arco, c'è già. Allora andiamo su, quando ho creato l'albero, ricordiamoci di aggiungere all'albero, come prima cosa, la sorgente, che è, questo autocompletamento di Eclipse, l'odio, eh, la sorgente che è source, scoperta da null. Cioè non ha padre, l è l'unica che non ha nessun padre e quindi la devo mettere dentro a mano allora se non ho sbagliato nulla cosa che è improbabile con un codice abbastanza contorto come questo eh, il mio metodo albe albero di visita ha creato un iteratore e adesso man mano che io farò lavorare l'iteratore eh, l'iteratore quando trova nuovi archi chiama eh, questo metodo edge traverse, il metodo edge traverse andrà a considerare l'arco e aggiungerà nell'albero di visita una o l'altra di queste due operazioni, di queste due coppie. Hm? Fatto questo, quindi adesso io ho un iteratore che dovrò però far lavorare, perché l'iteratore l'ho creato ma non ho ancora fatto nulla. Allora io semplicemente dovrò eh, BFV, eh, non mi interessano i valori, ma li faccio, lo faccio comunque lavorare. Quindi gli faccio estrarre l'elemento e ignoralo. Non lo sto salvando da nessuna parte, non mi interessa. L'importante è che lui lo faccia perché il fatto di estrarre il prossimo elemento fa sì che lui attraversi un arco che mi, che mi interessa, che mi serve. Allora, alla fine di tutto, ciò che io ho è l'albero sembra un po' strano perché l'albero non l'ho popolato qui in realtà, in realtà questo chiamare questo next scatena tutta una serie di cose che alla fine chiameranno questo edge traversed che metterà l'informazione dentro l'albero allora incrociando le dita proviamo a testare cosa succede qua e quindi noi ci cal facciamo calcolare una mappa eh, di m.albero di visita Map, albero, albero, uguale, m.albero di visita, sempre partendo dalla nostra stazione che già conosciamo. E poi proviamo a visualizzare questa mappa. Proviamo a visualizzarla con un ciclo eh, for fermata punti albero.keys quindi per ogni chiave fermata f stampami punto out la, la tratta dell'albero che sarà nella forma eh, da una stazione alla stazione anzi meglio Mettiamo la freccia al contrario, perché la stazione nuova scoperta da quella vecchia, in cui ci metterò ovviamente la stazione eh, scoperta, che è F, e quella vecchia da cui l'ho scoperta, che è albero.get di F. E poi barra N, andiamo a capo. Proviamo a eseguire questo codice. Stranamente non abbiamo dato errori. Ecco, vediamo cosa abbiamo ottenuto. Qui abbiamo l'albero di visita a partire dalla visita in ampiezza. E quindi abbiamo BES che... Eh, ah, sì, le frecce sembrano messe al contrario. Tra l'altro sono messe in ordine alfabetico che è abbastanza... No, questa è una visita. No, sembrano messe in ordine alfabetico, quindi eh beh, purtroppo un hash map eh, ci rimescola gli elementi E quindi dobbiamo, beh, allora facciamo, prendiamolo, mettiamolo in un, in un file di testo Così lo riusciamo a ricercare più comodamente Potevamo prendere la metropolitana di Torino, probabilmente avremmo fatto più rapidamente ma molti dei ragionamenti sui grafi in qualche modo si sarebbero persi no? vista la topologia particolarmente magra della metropolitana di Torino e quindi andiamo a prendere di nuovo l'editor di testo allora questo qui lo mette in ordine che vuole lui perché essendo eh, un set allora cerchiamo null che non dovrebbe, non c'è allora a best è qua e qui mi dice eh, ho messo la freccia contrario a best pigal se poi cerco pigal mi dice Pigal Anver, se cerca Anver, mi dice Anver, Barb, eccetera, vedete che in questo caso, e quindi ogni vertice mi dice da dove proviene, eccolo qua, Barb da Gardinor e così via, questa freccia scusate, mi è scritta al contrario, quindi una girata da sinistra verso destra, che rappresenta l'arco dell'albero di visita, e quindi ogni, ognuna di queste comparirà magari una volta sola oppure due a seconda che sia un punto di smisto, ad esempio questo Barb eh, compare tre volte, una come figlio e due come padre, quindi compare con Amber, compare come Gardner dall'altro lato e compare come Barb insieme a Chateau Rouge. Vuol dire che questo Barb ha, ha due figli che sono Chateau Rouge e Anvers e ha un padre che è Garde du Nord. E qui ci stiamo immaginando, immaginate mentalmente, il nostro alberello che ha il nodo Garde du Nord eh, come figlio a Barb e Barb a sua volta ha due figli che sono Chateau Rouge e Anvers e, e così via. Quindi stiamo costruendo l'albero di visita che poi si può chiaramente eh, andare a esplorare se ci interessa quindi questo è un pochino, purtroppo è una delle poche operazioni di base semplici, diciamo così, che la libreria JGraphT non fornisce eh, nativamente la costruzione dell'albero di visita eh, e, e diciamo, siamo obbligati a costruirla con, alla fine sono 4 5 righe di codice però richiede un certo tipo di, di progettazione, di ragionamento perché dobbiamo eh, capire che ci serve una mappa e costruire questa mappa hm? questo ci può servire sicuramente in alcuni esercizi in cui poi dovremo trovare magari eh, dato il vertice y come fare, o il vertice x come fare a raggiungerlo allora parto da y e poi faccio tutta una serie di operazioni map, map, map, quindi uso la mappa per dire y da dove l'ho scoperto? L'ho scoperto da u u da dove l'ho scoperto? L'ho scoperto da t e quindi in un ciclo mi scandisco la mappa al contrario quindi teniamo presente questo tipo di operazioni ecco, per concludere invece eravamo arrivati qua ecco c'è ancora, ancora solo una quindi eravamo arrivati qua a vedere l'operazione traversal listener dove eh, quella che c'è più i vari listener, tra i vari listener quello che c'è più utile eh, al momento è quello eh, di tipo edge traverse che abbiamo usato per ricostruire l'albero di visita operazione appunto non banalissima ma come abbiamo visto si fa eh, una volta capito si fa facilmente bisogna entrare nella logica del, Dell'event handler per eventi legati all'iterazione, cioè cose che succedono durante l'iterazione e poi devo estrarre l'informazione e poi devo de capire questa struttura dati a mappa per rappresentare l'albero. Fatto questi tre passaggi concettuali, tutto sommato il codice è relativamente semplice. Eh, gli altri tipi di eventi ci serviranno molto più raramente, devo dire, all'interno di questo corso sono tutti eventi generati dal listener, da tutte le classi LIST. La classi list di cui noi abbiamo diciamo, fatto l'esperienza diretta del, della mh, visita eh, in ampiezza e della visita in profondità, eh, ce ne sono altri, eh, ad esempio questo Closet First, che a volte può, essere, può tornare utile nel caso di grafi pesati, quindi lo cito solamente, eh, rapidamente, dicendo che eh, nella scelta di, eh, del prossimo vertice da visitare, lui cerca di attraversare l'arco con peso minore, con peso più piccolo, eh, tra gli archi possibili. Quindi, eh, Voi nella visita voi avete visitato un certo insieme di vertici. Ci sono tanti archi candidati a portarvi in vertici nuovi. Questo oggetto qua cosa dice? Io cerco di prendere l'arco più piccolo, col peso più piccolo. E quindi cerco di scoprire, ovviamente, nuovi vertici, cercando di spendere il meno possibile. Eh? Cercando di usare i vertici... Eh, il, col, col peso minimo possibile, partendo ovviamente da un vertice di partenza. E questo non, non ci dà nessuna garanzia, vedremo nella prossima lezione come si fa a avere la garanzia di avere il cammino di costo veramente minimo, ma con una complessità che è praticamente lineare, se non pensiamo a grafi particolarmente densi, abbiamo detto che le visite sono operazioni di complessità lineare, un'operazione lineare, ho un insieme di cammini, soprattutto se mi registro l'albero di visita nel frattempo, un insieme di cammini che cercano di usare possibilmente archi di peso basso, il più possibile archi di peso basso. E quindi saranno cammini che cercheranno di essere cammini poco pesanti, poco costosi, senza nessuna garanzia, vi dicevo. Eh. Eh, può darsi che eh, magari attraversare un arco che pesa molto mh, e quindi non avrei, no, questo algoritmo non lo sceglie, mi porta poi dopo a scoprire tanti altri vertici con peso molto minore rispetto ad un'altra strada che questo questo non considera tutte le possibilità, quindi non è un algoritmo che mi dà la garanzia di avere i pesi minimi, ma per avere a parità di tutto il resto, per prendere i vertici a caso, per prendere gli archi a caso, prendo quelli che pesano di meno, quindi c'è questa piccola limite. L'altra cosa carina di questo eh, iteratore è che possiamo mettere un limite massimo. Cioè se noi avessimo un grafo grande, anche quello della, della metropolitana di Parigi, noi potremmo dire, va bene, dimmi dove posso arrivare con al massimo 5 passaggi. Allora a questo punto posso mettere il limite massimo al peso pari a 5, chiaramente in un arco non pesato il peso si assume pari a 1 per tutti gli archi, ehm, e quindi diventa il numero di archi, oppure se la, la lunghezza dell'arco è il tempo di percorrenza, dice, senti, dimmi dove posso arrivare in 30 minuti massimi. Allora lui si espande dalla sorgente cercando di, facendo in modo che la somma dei tragitti che, che compie non superi mai questo limite e questo ci permette, ovviamente non è una vera visita perché non ci aggiunge tutta la componente connessa del grafo ma è una visita parziale limitata da un certo vincolo quindi su grafi molto grandi eh, potrebbe essere utile dobbiamo cominciare a pensare che se il grafo è molto grande non possiamo sempre calcolare tutto dobbiamo calcolare quel pezzo che ci serve o il pezzo che ci serve prioritariamente allora, questa idea di avere un limite alla lunghezza massima del cammino della visita, dopodiché mi fermo, quindi non vado a scoprire nuovi vertici, anche se ci sarebbero, ma non vado a, a, a scoprirli perché, eh, eh, anche se sarebbero lì pronti, ma non li, non li vado a, a inserire perché superano un certo vincolo che mi sono messo. Anche la, la visita in ampiezza la potremmo limitare così, eh? nessuno ci vieta di avere la visita in ampiezza, noi abbiamo la condizione, vai avanti finché trovi i vertici. Uno potrebbe mettere vai avanti finché trovi i vertici o hai raggiunto 5 livelli, dopodiché ti fermi lo stesso al quinto livello anche se ci fossero ancora dei vertici al sesto livello e così via. Quindi ci sono varie altre tipologie di visita che possiamo considerare, ma nel 90% dei casi l'ampiezza e la profondità sono quelle che, anche per la loro semplicità concettuale, sono quelle che usiamo come prima scelta. E con questo la lezione sulle visite è conclusa e la potremo cominciare a applicare verso in avanti nei nostri esercizi. Arrivederci!